Ciao, come state? Tutto bene? Beh, intanto un saluto per ringraziarvi perché siete stati tantissimi anche oggi, dopo la nostro, il nostro periodo di pausa, quindi mi ha fatto piacere ritrovarvi, ritrovare questa grande famiglia che insomma, insieme ha parlato di musica ma ha parlato anche di quello che ha fatto quest'estate, ha dato dei consigli e dei suggerimenti, ha voluto condividere anche il proprio lavoro, così come il panettiere, con un lavoro sacrosanto e anzi di tutto rispetto, ed è bellissimo perché eh, non si va a perdere le tradizioni anzi e ci insegnano anche a mangiare in modo sano quindi grazie per essere stati con me e aver condiviso la vostra passione io vi do l'appuntamento martedì prossimo ma prima di darvi l'appuntamento martedì prossimo faccio un riepilogo di quello che siamo andati a ascoltare così che eh, insomma, se avete voglia magari potete andare a cercare i brani interi eh, ci siamo ascoltati i Charles and Day di Boo dai Light to You che io eh, amo tantissimo questo duo poi siamo andati a scoprire o riscoprire i Jefferson eh, Starship, che poi sono diventati Jefferson Airplane, e abbiamo estratto il, estrapolato il brano eh, che ha avuto maggiore successo di questo album, ovvero Jane. Dopodiché siamo arrivati in Italia. E allora un altro artista che io amo alla follia era lui, Ron, dall'album live. Quindi ci siamo ascoltati anche live questa mattina a tutti i cuori viaggianti. Ci siamo ascoltati i ragazzi italiani e poi ho chiuso con questo. Abbiamo ballato un po' di rock and roll con Kim and the Cadillac e la loro stop. Perché? Perché questo? Perché eh, insomma, ho pensato quale potesse essere il tema della mia festa dei 50 anni e così mi è venuto in mente che mi piacerebbe farlo a tema anni 50. Quindi pin up, gonne, un po' la epidemia insomma tutto questo arredamento molto stile anni 50 ecco non è detto che la mia festa tema non, verga, non converga poi su questa cosa qui e quindi ho voluto uh, così riascoltare anche un brano che mi portava un po' indietro agli anni 50 e abbiamo ballato anche un pochettino insieme bene questo per dire che come sempre si parla di musica ogni martedì per cui l'appuntamento è martedì prossimo magari prima uh, vi scrivo poi anche quale potrebbe essere l'argomento in modo da avere i vostri suggerimenti e iniziare a chiacchierare un pochettino anche di quell'argomento, va bene, intanto passate una buona giornata, grazie ancora, sono contentissima di avervi ritrovato, un bacio, ciao, a martedì! Eh.